Il primo intervento del secondo duetto si intitola «Chi parla nell'arte, l'ispirazione e le fonti». Erri De Luca. Allora vengo da un posto, Napoli, che è uno dei golfi più celebrati della Terra. La bellezza lì è, ci è stata sparsa intorno con generosità. Per noi di quel posto la bellezza non è un panorama, e non è una quinta, non è una decorazione, ma è la forza compressa dentro l'energia del suolo che può scaraventarci gambe all'aria in ogni momento attraverso terremoti e eruzioni. La bellezza per noi ha questa indifferenza e ingovernabilità e indifferenza profonda a noi e alla nostra esistenza. Siamo dei parassiti che possono essere buttati gambe all'aria in ogni momento e quando non succede questa, questa scossa e questa espulsione, questo sfratto, siamo lo stesso parassiti perché noi in quel frattempo succhiamo il sangue alla bellezza. Bellezza è una forza presente dentro la creazione e dentro la natura. È stata messa apposta, a contrappeso di tutta la distruzione e di tutto lo spreco. Il libro detto da noi ecclesiaste in sua lingua originale Coelet ha un verso che dice Ogni cosa ha fatto bella in un suo punto. Non c'è nessun punto della creazione che non abbia questo grano di bellezza a contraddizione, a spinta contraria della dissipazione e della distruzione. Esiste... In un verso di una poeta amiche, russa, mia preferita, Marina Svetaeva dice oltre all'attrazione terrestre esiste l'attrazione celeste, non dice nient'altro Marina. Ma questa frase non è una trovata poetica, uno spirito di contraddizione nei confronti della gravità. Esistono in natura delle forze precise, forti, che spingono dal basso verso l'alto, a controspinta della forza di caduta, le correnti ascensionali di una parete al sole, le maree, il fuoco, una eruzione, e poi la più bella di tutte le forze di natura, che spingono dal basso verso l'alto, l'albero che dalla terra, dal fondo della terra, spinge, spinge, sale, fino a occupare spazio in mezzo all'aria. Esistono delle forze di natura. Un matematico e fisico inglese si accorse della legge di caduta, perché una mela gli era caduta matura o mezza marcia sul parruccone. Dice la leggenda che allora ne cavò la notizia della legge di gravità però non gli era venuto in mente a quel matematico e fisico inglese che c'era stata una forza opposta che con linfa, clorofilla e luce aveva portato la mela in cima a quell'albero ci voleva una poeta russa per accorgersi della legge dell'attrazione celeste ecco la bellezza corrisponde a questa legge che spinge dal basso verso l'alto a contraddizione della gravità e anche delle oppressioni.